in isolamento al 41-bista, anche se in un letto dell'ospedale di Parma, così ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna che ha respinto la richiesta dei difensori. Sta allettato, passa dallo stato di sopore allo stato di vigilanza solo se stimolato, quindi sostanzialmente un semi-vegetale che viene nutrito dagli operatori, che viene cambiato dagli operatori. Queste sono le immagini più recenti di Provenzano. Utratturi, come lo chiamavano per la sua ferocia, il padrino che ordinava omicidi e stragi. Ora il Parkinson appare incapace di intendere e di volere, così si legge nella perizia psichiatrica. La I bolognesi citano un recente colloquio con la compagna Saveria. Provenzano la riconosce, si commuove, poi le chiede come va a putia, come va la bottega, ovvero, secondo i magistrati, gli affari del clan. Allentando il regime carcerario, il boss, Potrebbe tornare a ricevere e inviare i famosi pizzini, ne convinta la direzione nazionale antimafia, lo stato confusionale, solo una messa in scena. A dove fosse vero quello che afferma la, il tribunale di sovveglianza di Parma dovremmo rimettere Provenzano all'udienza di trattativa, del processo trattativo. Provenzano fu tra i mandanti dell'omicidio del generale della Chiesa 31 anni fa, oggi a Palermo la commemorazione per il capo dello Stato napolitano, il suo sacrificio è ancora oggi lo stimolo per la diffusione, specie tra i giovani, della cultura della legalità. La cultura della legalità si stimola solo se danno il buon esempio ai politici, perché per il momento... Valentina di Virgilio. aumentato 3 euro, il ghiaccio 3 euro. E fanno lo scontrino? No. Mai fatto, mai, so anni, mai fatto lo scontrino. Levande fanno i nel mirino delle Lo strade, scontrino te lo fanno in automobile quando si tamponano. Una fortuna se molti si tratta di un flusso di turisti che affollano ad ogni ora, Colosseo, San Pietro, Piazza di Spagna. e il centro storico, la zona dove si usa. sono andato al drive out. Ah, il cinema è aperto. Il E Ti hanno fatto lo scontrino? Quando stavo a fare la fila per entrare tre volte, quando stavo a C2 mi hanno sgraciato tutta la carrozzeria. In due giorni di controlli oltre un 70% di esercenti multati a Roma e provincia, di questi oltre il 73% nella capitale. Ecco a Roma che è lo scontrino, che no, no, no. fanno lo no. scontrole in tamponamento a che c'hanno tutta la macchina, in boom! e a lamentarsi sempre più anche gli stranieri, spesso per via dei gonfiati grande operazione nel mondo delle telecomunicazioni... Ma Quando io venivo a casa al pallocco, mi dicevano, ma che vuoi devo fare c'è lo scontrino? No, beh, eh, nessuno te lo voleva fare lo scontrino, poi cambiano di registratore di cassa due o tre volte per provare a spezzare con gli smartphone e Lumia il dominio Samsung e Apple, operazione riuscita, solo in parte. Adesso il colosso statunitense scende in campo direttamente, offre 5,4 miliardi di Euro per la divisione telefonini di Nokia, pronto a rilevare attività per 15 miliardi di Euro e 32 mila dipendenti. Alla società finlandese rimarrà l'altra metà del suo business, reti telefoniche e mappe digitali. Microsoft potrà così sfidare gli altri colossi, Samsung con il suo Galaxy, Apple con l'iPhone e Google che ha rilevato è Motorola e conta su Android il sistema operativo più diffuso. Non saprà ecosistemi, farà di smartphone, ma anche di app e nuovi servizi. Qui Microsoft sta perseguendo la strategia che chiamiamo di dispositivi e servizi che mira a portare ai consumatori e imprese una possibilità molto larga di dispositivi con dei servizi integrati e per facilitare la vita digitale, la nostra vita di tutti i giorni. Nokia è stato il leader incontrastato nei telefonini fino all'uscita dell'iPhone nel 2007, il corso finlandese è ancora numero due mondiale nelle vendite grazie ai prodotti di fascia bassa, ma fatica nel settore degli smartphone, quello a più rapida crescita. Un'acquisizione che è un passo nel futuro, vantaggioso per azionisti e clienti, dice il numero uno di Microsoft, Ballmer. Lui, però, lascerà presto il timone ad un nuovo manager, forse Elop, che si è dimesso dalla guida di Nokia. I libri sono armi contro il terrorismo, con un discorso appassionato, la seicene ah, soprattutto ecco. di un attacco dei talebani inaugura a Birmingham la biblioteca più grande d'Europa. Ecco perché i nostri politici non fanno nulla per quello che succede in Siria, perché i libri sono le armi contro i terroristi, adesso li granuleranno eh, con libri. Ecco perché a Napoli la biblioteca Napoli partenopea non ha trovato una sede fissa. Perché stanno preparando le munizioni, adesso vi scaricheranno tutta la collezione di libri della biblioteca napoletana che non ha avuto una sede fissa. Ah, ecco, due divine commedie, tre promessi sposi. Io ho sempre pensato che i promessi sposi erano un mattone pesante, no? Quando, quando lo dovevo studiare e adesso gli lo lanciare. a lanciare un milione di volumi, la più grande collezione di opere di Shakespeare, ma le parole di Malala sono per i bambini, 57 milioni, senza scuola in tutto il mondo, credo che pace e prosperità si raggiungano solo con la lettura, la conoscenza e l'istruzione. Ecco, hai inaugurato quell'enorme biblioteca, peccato che io dai 12 anni volevo essere scrittore e non c'è nessuna copia di nessun volume mio numero chiuso, lunedì 9 medicina e odontoiatria, i quiz e i consigli per affrontarli ad Adesantis. Eh, speriamo di passare, c'è tanta agitazione, ho studiato tanto l'estate in sera. 115.000 i neo che da oggi al 10 settembre affronteranno i test di accesso alle facoltà numero 1. Stesse regole per tutti. 60 domande a risposta multipla. Tempo a disposizione 1 ora e 40. 20 il seggio minimo per essere ammessi. 1,5 per ogni risposta esatta. Meno 0,4 in caso di errore. E 0 per ogni mancata risposta. Avranno bocciato qualcuno nel test d'ingresso? è che X è archiviretico, Y febbre, gli aspiranti medici potrebbero invece dover... Mamma mia che cacchiata di testa, Vabbè. 30 persone e ognuna stringe la mano ai suoi immediati vicini di posto, quante strette di mano si contano? La risposta esatta? 30. Per affrontare bene il test, oltre a una un'attenta preparazione, serve anche un po' di strategia durante la prova. In primo luogo, partite dalla materia che preferite, in maniera da poterla affrontare quando siete ancora freschi. In secondo luogo, lavorate inizialmente solo sul fascicolo delle domande, riportando le risposte sulla scheda ottica solo quando siete certi. E infine, soprattutto, non incaponitevi sulle domande difficili. Dopo due minuti, due minuti e mezzo al massimo, dovete passare alla domanda successiva. Domani toccherà le professioni sanitarie. Io pensavo che la maggior parte li hanno respinti perché non hanno saputo rispondere a quanti denti ha un essere umano. Dalla all'ecografia... Ma non hanno saputo rispondere a quanto fa 30-15. Gli ospedali rimarranno aperti fino a mezzanotte in via in Veneto. Anna Paola Ricci. Si prende un appuntamento... E io là dopo 6 mesi, a pagamento dopo 8 ore. Questa è una cosa ingiusta. Si aspetta troppo tempo. Quando uno va alla visita, va perché ha bisogno o no per aspettare 2-3 mesi? Mezzi eh, per fare un'ecografia, le lunghe liste d'attesa, uno dei problemi della sanità. Una donna ritorna che deve fare l'ecografia no? dopo il turno che gli hanno dato di aspettare dice: Ma non viene la parte oriente? Eh sì, sono io dottore. Sono ritornata con i tre gemelli di ho avuto, perché doveva fare l'ecografia per la gravidanza, no? Però gli hanno dato così tanto tempo da aspettare, che in pratica cioè, i bambini gli, gli erano nati. E' andata a farsi l'ecografia accompagnata dai da bambini che avevano otto eh, mesi. Già quasi camminavano a volte anche con bambini e quindi sono molto contenta. È una cosa che si deve fare per insegnare nei limiti delle possibilità ma anche forzare le possibilità. Per gli stipendi dei medici volontari la Regione Veneto ha stanziato 30 milioni di euro. I sindacati non muovono Beh. obiezioni, l'importante fanno sapere è che siano ben disciplinati gli di straordinari. Arrivano i nuovi certificati medici di supporto con nuove regole. Per Tra poco non ci saranno problemi di attesa, perché direttamente non ti attenderanno più. Visa ai 12 milioni di italiani che secondo i dati VISA stanno riprendendo a fare sport. Il vecchio certificato di sangue e robusta costituzione cambia faccia. Oggi sono tre a seconda delle categorie di sportivi a cui si appartiene. Uno per attività sportiva ad alto impatto cardiovascolare come agonisti e professionisti è rilasciato solo con obbligo di visita sportiva ed elettrocardiogramma sotto sport. Se siete dilettanti tesserati con una federazione, visita ed elettrocardiogramma di base. Ma se siete semplicemente per il risultato di un'altra pensatore di una palestra, allora appartenete alla categoria di chi pratica attività ludico-motoria. Sarà a descrizione del medico rilasciarvi l'idoneità con o senza esame del cuore e nei centri sportivi il dibattito è aperto. E sono perso l'inizio del telegiornale che parlavano forse di Siria. Ma tanto. un semplice da eseguire, quindi anche chi debutta. La tragedia sta dietro l'angolo: sembra che in Italia eh, non alertano la popolazione del reale pericolo di una guerra nucleare mondiale quando negli anni 90 hanno bombardato Saddam Hussein in Italia c'era la disperazione tutti a fare scorta alimentare adesso sembra che no può essere nascosta e non può essere in qualche modo riconosciuta se non viene fatto un approfondimento quindi il mio consiglio è quello di sottoporre chiunque voglia fare attività sportiva a un esame accurato cardiologico, soprattutto i bambini e siamo alla mostra del cinema di Venezia, sbarca Scarlett Johansson, protagonista del film in concorso. Io non so perché dicono sbarca Venezia, va bene che c'è il porto a Venezia, no? lo sappiamo una città di Porto, ma vengono in navi o mica vengono in navi? A te è la Venezia? Johansson è arrivata in passerella di nero vestita, scollatura generosa, collier luminescente e che esaltava la sua bellezza, i fan l'hanno accolto con entusiasmo, contraccapiato generosamente a suon di autografi, tutto per presentare il film Under the Skin, di cui è protagonista, film accolto in maniera contrastata dalla critica. Nel film è una un'aliena di grande bellezza, arrestatrice di uomini che non resistono al suo fascino e fanno una brutta fine, di questa aliena ci ha detto Scarlett Johansson: mi affascina il fatto che come un bambino che vive tutto per la prima volta, un'aliena che pensa solo a sopravvivere e a scoprire se stessa. Mentre facevamo l'intervista alle sue spalle c'erano motoscafi pieni di fotografi in attesa della sua uscita, le chiedo cosa ne pensa dei paparazzi, si fa una risata e dice le prossime domande le facciamo fare a loro, poi ci confessa che il suo regista preferito è Federico Fellini, di cui ama la strada che la commuove sempre e in questo parapiglia di bellezza anche il vostro cronista non ha resistito a fare un autoscatto internaziano con lei simpatica e gentile, ma soprattutto attrici di talento. E chiudiamo con l'arrivo di Antonio Albanese. Domani sarà lui l'intrepido protagonista in concorso del film filmato da Gianni Amelio. Bene, col cinema chiudiamo questa edizione vi lascio... Mamma mia, che edizione intensa! Vi auguro una buona serata, arrivederci. In pratica, normale amministrazione, Ecco, ho detto quasi, cioè, i titoli del giornale, ma voi ditemi che siamo alle porte di un conflitto mondiale, che o non intervengono e si propaga o intervengono e si ampia, eh, in Siria, no? Che è impossibile che sia stato tutto spontaneo, i manifestanti iniziano a armarsi, a sparare e poi arrivano i mercenari da tutto il mondo, ma una cosa un po' strana, lì si è preparato il casino, ma adesso non lo sanno arginare, questo è il fatto, il nuovo ordine mondiale, Ordo Ab Caos, eh, non vi dice nulla, no? Hanno fatto il caos, perché è un po' come la rivoluzione francese e la rivoluzione russa, e poi chi lo mette l'ordine? perché in Iraq hanno fatto lo stesso e non ci sono riusciti a mettere ordine, a meno che quello non sia il nuovo ordine mondiale. In Libia non sono riusciti a mettere ordine, a meno che quello sia l'ordine che loro dicio, dicono. Ma allora... Allora, che pensare se in Libia è successo quello che è successo, che hanno, torto, eh, hanno tolto un regime cattivo per lasciare una situazione peggiore. In Iraq hanno tolto un dittatore per lasciare posto alla carneficina. E in Afghanistan è anche a parlarne, perché lì stavano male prima, ma adesso stanno molto peggio e nessuno parla dell'Afghanistan. Pakistan è come l'Afghanistan perché lo stanno bombardando ogni giorno, però che sarà di Siria che è molto peggio, bambini con la testa vuota da uno sparo di fucile?